Trasmettendo dal vivo, salve cari amiche e cari amici. Da molto che non facevo un programma dal vivo, e come ho detto nei miei scorsi video, purtroppo la quarantena, io continuo a rispettare perché per me è cambiato, poco. mi è indotto a uscire poco nulla di casa. Io come vi ho fatto vedere nel mio penultimo video e anche nel mio ultimo video andatevi a rivedere i miei ultimi due video, vi farò vedere tutto quello che ho nella mia biblioteca. Se vi interessa lo potete trovare. Poi ultimamente cerco delle alternative a YouTube per leggere come per esempio Cuora. Io già ero iscritto a Cuora, a Reddit e a Printes, solamente che adesso sto ritornando anche su Cuora avviare delle discussioni Quindi biologico vegetarianus ciao amico mio ciao a te buon fine settimana quindi mi raccomando non lasciate di seguirmi io sto anche su cuora eh, già ho delle buone statistiche in due o tre giorni che sono su cuora mi hanno visualizzato 147 volte e vediamo un po vi lascio il mio profilo di cuora e voi mi potrete trovare anche senza profilo lo lascio immaginare io in cuora mi chiamo come mi chiamo io in ancora mi chiamano tante praticamente e, e, e allora però voglio dirvi subito mi preme dirvi io questo video lo volevo già fare dal 7 febbraio perché volevo fare questo video il 7 febbraio perché il 7 febbraio 2013 ho fondato questo canale prima ne ho un altro dal 2010 l'ho ho chiuso a fine 2011 e ho riaperto questo un anno dopo che ho già fatto un video Lanno scorso però era il 7 febbraio o l'8, dicevo, appunto il mio canale l'anno scorso compiva sei anni 2013-2019, adesso, logicamente, uno più uno fa due, il mio canale ha compiuto da tre mesi 7 febbraio, marzo, aprile maggio sono sette. Il mio canale ha già compiuto sette anni e tre mesi. Avrei voluto fare prima questo video, ma non trovavo il tempo perché volevo parlare magari dei, dei più importanti. Adesso, come ogni anno, che, che di che parlo? E quindi, lo faccio a tempo perduto questo video Parlerò, e quindi neanche lo pubblicizzerò perché a nessuno interessa a vedere l'onomastico del mio canale. E, parlerò voglio fare delle conclusioni voglio tirare eh, dei conti voglio arrivare a delle conclusioni a che cosa sono arrivato col mio canale nell'ultimo anno ho visto che a volte ci sono stati dei picchi di audience ho raggiunto le 12 ore al giorno pensate bene e poi magari un promedio alla settimana di 30 ore a volte inspiegabilmente ricevevo centinaia di commentari eh, sotto i miei video. e Non erano degli spammer, non erano dei lammer, eh, non erano eh, gli scocciatori. Ho ricevuto commentari in arabo, in thailandese, in filippino, in eh, vietnamita. Non so perché eh, non li traducevo. Rispondevo, grazie, in inglese. Ma a volte mi rispondevano in inglese. E ho ricevuto anche molte iscrizioni. Impratto sono arrivato ad avere 1730 iscritti. Purtroppo è troppo poco, troppo poco perché perché con il limite di 4000 ore all'anno Visualizzazioni del canale si stroncano la monetizzazione. Ma anche se non avessero messo quel limite, io c'è solo un video che forse raggiungerà le 200.000 visualizzazioni. Adesso, nel 2017, mi ha fatto eh, guadagnare 150 dollari perché ha superato le 100.000 visualizzazioni. Quindi, eh, ti, tolgono, ti hanno tolto un sogno con queste 4.000 ore di visualizzazione all'anno. Ma in realtà, mi devo fissare di guardare la, la camera: in realtà eh, ti hanno tolto un sogno. Ma era un sogno perché raggiungere le 100.000 visualizzazioni con i video è difficile, in più deve avere un limite di 4.000 ore di monetizzazione. Perché, occhio, ci sono persone che superano le 100.000 visualizzazioni però non hanno 4.000 ore di visualizzazioni complessive del canale. Hello, you essay in law cannel, how are you? Thank you very much for following me, and have a happy weekend. Allora, siamo già in tre, sono molto, molto contento. E dicevo, che conclusioni, trarre da questi sette anni di esperienza senza contare gli altri canali che ho avuto. Ah, hello, there is Nina. Ah, you are uh, uh, following me with another channel. What is meaning for USA in Lao channel? I recommend you to stay in quarantine. Be careful with coronavirus with covid 19 ai am in quarantina. quindi eh, voglio fare delle, delle delle conclusioni da tutti quei sette anni e, e, immaginate che io ho una creatura di sette anni perché se io avessi avuto un figlio adesso ho quasi 52 anni sono nato il 26 gennaio 1969 Avrei un bambino di sette anni. Quando l'ho concepito YouTube? Eh, 51, 51 e mezzo, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Ecco, avevo 44 anni quando ho iniziato a trasmettere in questo canale di YouTube. 44 anni e adesso ne ho quasi 52 capito e, e corbezzoli non sono zilla 42 anni adesso ne ho 52 e, e che mi ha dato youtube 150 dollari ma stiamo scherzando Avrei fatto il facchino, avrei guadagnato 400 euro al mese o forse mille ricette magiche. Ciao, bravissimo. Se ti va, passa da me subito, appena mi sarà possibile. E tu cerca di invitare quanta più gente nel mio canale. Lo stavo dicendo ricette magiche ehi, eh, ciao, friend nice to meet you again. ciao, good weekend ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, coronavirus stay on quarantine as i do Dicevo. 51 50 49 48 46 45 44 43 anni e sì, non 44 43 anni avevo 43 o 44 insomma adesso 51 e mezzo e eh, 43 o 44 anni e avrei un figlio di 7 anni. YouTube in cambio mi ha dato, mi ha dato 150 dollari. Sette anni, va che un figlio non, non posso andare al mercato, magari quello di Wuhan me lo compra qualche cannibale, eh, un figlio di sette anni e venderlo anche perché costerebbe più di 150 dollari, ma io non venderei mai mio figlio. Qualche youtuber lo farebbe, io no, ma eh, vi rendete conto rendete conto che poco che paga YouTube e questo lo dico anche a voi youtube se vi volete smentire? e eh, poi eh, visualizzazioni. le visualizzazioni visualizzazioni a volte ne hai tante poi scompaiono qualche visualizzazione perché chiudono il canale ma se le visualizzazioni le vedono fuori eh, da un'iscrizione cioè gente che con lo smart TV guarda YouTube e vede i tuoi video perché le, dei termini trova i tuoi video allora che succede con le visualizzazioni ottenute fuori da, da iscrizione al canale le considerano non le considerano Come contano le visualizzazioni le considerano tutte o soltanto quelle eh, che, che uno fa quando entra con il suo conto non entri nella di youtube perché io con lo smart tv guardo youtube e non accedo alla conta allora forse le mie visualizzazioni che faccio con lo smart tv non contano come le considerano le visualizzazioni i like e questo è il mio dubbio perché a eh, volte eh, si è così dispersivi Now in Vietnam, it is 22 hours 51 minutes. Walking up to find you live streaming, so I went in talk with you. I'm pleased to have you here, my friend. I i don't know if I pronounce your name well, I High OK to win. Egger, you pardon if I pronounce bad your name, but I present to have you here, my uh, Vietnamese friend. My friend from Vietnam I am this to have you here uh, your video are fabulous I like very much your video my uh, friend from Vietnam and uh, io vi propongo and I uh, say to you to subscribe The channel of our Vietnamese friend. Iscrivetevi al canale del nostro amico vietnamita che sta lì che fa dei video veramente molto belli adesso. Le persone mi seguono. Ciao Samanta video get the tint. Eh, che significa? Eh, ci sarà qualcosa? Non so se è destinato a me, perché di solito Samantha mi scrive in italiano. Eh, poi faccio qualcosa in camera che non dovrebbe fare. Ma... Tanto, chi mi segue? Mi seguono in pochi lavarsi gli occhiali con la felpa, la camicia. Beh, adesso purtroppo vi devo lasciare. Ho detto che facevo questo video a tempo perso, e così è stato, comunque, farò dei video in questi giorni e ricordate questo. Adesso, lo streaming finisce, Samantha e tutti gli altri. Bye bye. Have a good weekend. Mi piace che non, non vi do il tempo di replicare. Ciao!